Questa settimana, lo sapete, è iniziata la cosiddetta fase 2 che, soprattutto nella nostra regione, corrisponde anche alla ripresa dell'attività motoria. Ne parliamo con il presidente dell'UISP, Massimo Verducci, che è collegato in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, WISP, eh, l'avete nella Sligla, Sport per Tutti, eh, è nell'acronimo appunto del vostro ente. La ripresa eh, però può anche portare qualche problema per, per alcune categorie, immagino soprattutto gli anziani. Certo, gli, an gli anziani e non solo. Eh, in questa fase il problema che ci stiamo ponendo è quello della ripresa e del sostegno, fisico eh, delle persone quindi stiamo mettendo in campo delle attività di eh, sostegno da remoto con anche attraverso telefonate in particolare eh, agli anziani come dicevi come diceva lei per eh, motivarli a, a fare attività eh, a casa stiamo anche pensando ad altre attività da fare nei quartieri coinvolgendo i nostri operatori nei cortili coinvolgendo tutti dai propri balconi a seguire eh, l'attività fisica adattata quindi rendendo l'attività un po' più sociale Parliamo di bicicletta, il lockdown vi ha costretto a rinviare bici in città però eh, avete in mente qualcosa soprattutto per l'uso corretto della bici, giusto? Sì per l'uso corretto della bici abbiamo pensato una lettera insieme con altre associazioni legambiente e fiab per eh, diciamo eh, adattare marciapiedi e magari parte della sede stradale eh, allargando i percorsi per le biciclette e per i pedoni buona sarebbe anche l'idea quella di istituire le zone a 30 km come mi pare di aver sentito eh, su alcuni organi di stampa. Questo consentirebbe una mobilità più dolce in questa fase di ripresa. E poi, e poi pensavate anche a qualche aspetto, diciamo, educativo sull'uso della bici, magari eh, promuovere un corso, qualche iniziativa di formazione. Sì, stiamo pensando a delle attività formative per piccoli gruppi eh, magari attività serali per sensibilizzare in particolare i ciclisti sulla visibilità eh, del ciclista su strada quindi all'uso corretto per esempio del, eh, delle luci all'uso corretto del campanello all'uso eh, dei catarifrangenti, frangenti di gilet che rendano più visibile il ciclista sia su strada che magari su percorsi condivisi con i pedoni questo potrebbe essere orientato in una prima fase all'aperto e poi anche nelle scuole. Benissimo, molte grazie a Massimo Verducci per essere stato con noi questa mattina e buona giornata. Grazie a voi.